Eh, eh, io non apro il spagnolo, è molto buono Italiano, sì, porco Dio e porca Madonna, viva tutti gli angeli in colonna, ciao bella Che ha detto? Non so capito però, grande <ride>